Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. G. siamo qui tornati in Dark Souls Remastered. Questo diciamo che è un episodio 1.5 perché non andremo avanti con la storia, ma andremo a prendere una, una spada speciale. Cioè in realtà due. Sì, appunto in realtà due, però non potremo usarle subito perché non siamo abbastanza forti. Ok, probabilmente moriremo 72 volte. Però adesso, finalmente che siamo su Xbox One, non lagga più. Ok, quindi vado a prendere... Aspetta, prima okay. lo Under. Che okay, è la più easy. Sì, in pratica è lì. Ok, questi qua sono una rottura assurda, soprattutto sì, perché... Io non siamo... riesco a farli perdere. Soprattutto perché siamo debolissimi. adesso. Sì, Voglio vedere che... com'è morto lui. Oh! No, moriremo. Seriamente? Ok, taglia. <ride> <ride> E la prima ce l'abbiamo. Ok, la Zwayander l'abbiamo presa. Ok, qua c'è il binocolo, non si sa mai. Adesso si chiama. Oddio. No! no. Cosa È pieno di gente! Oddio! Tu non fare il tapping! Li schivati tutti! No, devo andare direttamente lì! No, potevo usare il binocolo, aspetta! Ok, ok. Secondo me, se entro qua in teoria, non dovrebbero rincorrere, spero. Oddio, sono un genio. No, ma che cavolo! No! Bevi, bevi, bevi, bevi, bevi. Urli molto maschili. <ride> ok, adesso dobbiamo andare in quella stanza lì. Ok, adesso qua c'è lo stregone. Il piromante. Piromone. no non mi sposti. mio dio oh ma che fastidio muori e lasciami bere in pace ancora Oh! però piano piano stai riprendendo la vita dai ce la farai che fastidio muori no Ok, allora, però prenderò danno per forza, perché c'è il piromante, o almeno che non faccio tipo la provata del secolo. No, Beh. ce l'ho proprio attaccato. Salve. Beh. No, devo fare questo. In teoria durante l'animazione non mi fa danno, spero. Ma ti ha preso proprio alla fine dell'animazione. No! Questi sono in due. E sono pure danneggiati. Vai, vai! No! no! Come? Si riformano. Ti prego, non prendiamo. No, non prendiamo le E eh, però adesso ce le hai davanti. Cioè, non devi scendere. Eccole. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, go. No, è vero. Ah, ok. L'ho già attivata la leva. Quindi sono a posto. Io sì, mi ricordo. Sì, ma levati. Ok. E eh, va bene. No, non ci credo. Non ci, credo. Non ci credo. Oddio, lì. Vai, yeah. Oh, meno male. Io ti odio. Ok È morto Ok Purtroppo no Come 669 169 oh. animi? Dai non è possibile Vai vai che ce la fai Ma devo recuperare vita per fo <ride> Cosa? Dai che ce la fai? <ride> I texture che <ride> Compaiono <ride> Devo muovermi Devo muovermi Adesso devi risvegliare devo, No devo anche tipo Prendere Andare dietro il demone della titanita E prendere gli occhi Perché se, perché, se no poi non va io riprendere la stamina Anch'io Ok, salve amico Adesso questo è il pezzo più difficile e inquietante di tutti Muoviti, non stare lì a raccoglierlo con tutta la calma di sto mondo <ride> Ok, ce l'abbiamo Ce l'abbiamo, Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta, fatta. Ce fatta. Non so deve... uh. Ecco, arriva il corriere Questa è una scena troppo creepy uh. A parte che lui è già creepy di suo Cioè, poi guarda sta scena alle le texture vabbè ascia vabbè le texture poi questo cioè quello scheletro lì da dove è uscito non si sa beh 13 minuti per prendere due armi però però però prima che tra poi... l'altro non potremmo neanche usare perché se non potremmo no, io. Con... allora io con questo cioè con questo per il master 09 vorrei come dire una bella run cioè, nel senso vorrei portarla a termine con uh, la spada del re tom tombale. <ride> ok, salve. Salve signore, siamo qui per fare una bella consegna. Stringipatto e abbiamo anche il trofeo. Ok, quello coso è molto inquietante. Vai, ce l'abbiamo Perché è stabilito? Aspetta, in teoria offri occhi della morte Tanto non ti servono nulla un gioco per, È una roba per l'online Offriamo occhi della morte Prima o poi dopo che ne offriamo un po' Ci dà anche l'incantesimo migliorato Bella fra Fuggi, io oh. me ne ho capito, ma oh, sono morto Vabbè, allunghiamo allora il video <gasps> Oh mio dio, invece no! curati! Oddio, vediamo quello di si <ride> tutto a terra! È morto! Mm, come. Madonna! Oddio, questa parte. No, no, no, no, no, no, questa parte era più inquietante. No, io odio questo sì. posto, io lo odio Vabbè. Ti prego, lasciamo stare Abbiamo perso 669 anni Vabbè dai, per tre di umanità che ragazzi, finalmente siamo riusciti a prendere sia la Zwyander che la spada del re tombale Ovviamente, lui vedete, attributi necessari, non ne abbiamo nessuno A parte la destrezza per la Zwyander Però adesso che siamo diventati così potenti <ride> più o meno, più o meno. Anzi, Riusciremo o meno. ad affrontare e sconfiggere Questo tizio qui No. Ok, è il primo perry Ce l'abbiamo Quanto è che li tolgo col perry? 98 Fortissimi Ma in teoria noi non abbiamo preso un sacco di anime Che possiamo utilizzare in giro avevamo no. preso un sacco di anni dove sta andando no salto 15 <ride> grandi ci si prova dai dai piano piano gli stiamo togliendo metà vita cioè dovrei tipo anche mettere l'arma a due mani dopo ma... però mi dimentico paura tipo che dimissera il perry ci posso fare i perry con le armi no no nel senso che l'arma a due mani se fai il perry e poi metti l'arma a due mani, toglie più, più danno. Ok. Eh, però per sicurezza faccio così. Dai. È quasi andato, è quasi andato. Questo qui mi ha terminato. No! No! E continua. Se sono morto. oh! No! No! Mi ho perso, ma cos'è? Abbiamo perso quel nulla che avevamo. Invece è stupido. No, ma anche io sono... No, no. Non possiamo tirarci indietro. No, perché? Perché? Perché? Cosa vuol dire? Io voglio fare il calcio. Ci sta guardando. Dove va? <ride> Lui va. Oh, ok. Abbiamo zero anime e zero umanità, vai, Sì, sono qui. Oh, vai campione. Ci vai, vai. Al... No, no! No, eh. Ci vediamo all'altro mondo. Ancora! Oh, putt, <ride> Sì! Si! <ride> oh, più mille anime! Vai! Stonks! Ora allora, che andiamo giù! Ah si, sì, avevamo ancora. Ne, ne avevamo preso alcune. anche una gigante. No, no, no, due, male, grandi, no male. due grandi questo qua darà 200. E poi 2 da 400 Poi con 2 dovremmo arrivare a, 800, a 2000. 2000. Dai, okay. con 2000 ci cioè, Io mi manderei subito sulla destrezza al 13. No, secondo me dovremmo aumentare prima la forza. Così almeno tipo siamo già avvantaggiati. Perché la destrezza ci servirà dopo. Ok Ok, ragazzi, questo episodio 1.5 è finito. Anche se non è principale, insomma ci è servito lo stesso perché ci siamo andati da forza al 14 14 14, 14. e ci mancano solo 10 livelli per utilizzare la uh, la, la Che questo. non vedo l'ora perché p troppo forte comunque se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima ciao Thank you.